Buonasera, Lego Harry Potter, siamo al quinto anno e dobbiamo andare a fare la missione subito dopo aver, intanto c'è questo caricamento, subito dopo aver conosciuto i Testral insieme a Luna. Ecco non fate caso a qualche frame uh, un po' scadente, a <ride> qualche rallentamento di FPS, uh, è così. Ah bello Sirius nel, nel fuoco. Stanno creando l'esercito di Silente, quindi ora. Eccolo, eccolo, guarda, guarda. Che gli dicono che lui è bravo, è forte e sa combattere, quindi deve insegnare. Quindi abbiamo una sorta di lista ora di studenti che dobbiamo andare a prendere per reclutarli. E questo è un vero e proprio livello, ok. Cosa, come si chiamerà? Livello di Silente, l'esercito di Silente. Siamo a Dogsmaid, tra l'altro. Oh -oh. Abbiamo... abbiamo creato un... Stiamo facendo ora? Abbiamo una palla di neve dove la possiamo buttare? Oddio, oddio, oddio. Che è? va bene? Me lo prendo molto volentieri. Allora, alcuni animali possono scavare nei punti. Ma tu, che è quella gatta di merda, non può scavare qua? No, con B forse? Ah, con B. Ok, avevano cambiato il comando. Allora potevo farlo anche prima nel giardino di Agrid. Ok, abbiamo salvato il tipo in difficoltà. Credo. No, ora vuole una bacchetta? E eh, però vuoi un po' troppe cose. Tieni, dai, ciapa e vai via. Tu. Ole. Grande. Ah, non era uno, uno studente in, in pericolo? Era uno che ci ha aiutati ad avanzare. Perfetto, senza di lui non saremmo potuti avanzare. E ecco qua, risorgiamo un po' tutto. Prendiamoci le monete, vi ricordo che in questo momento dobbiamo fare anche Mago Autentico Quindi vediamo di farlo Ok, creiamo queste piattaforme per poter saltare È diventato Super Mario Anzi, hanno creato proprio un ponte qui Non posso passare di qua e rompere le balle a quelli che ridono? No Ok, andiamo Rino anche l'effetto con l'acqua Almeno un pochettino si sono impegnati, dai Oddio, un draghetto non posso colpirlo il draghetto e se i draghetti gli fanno i dispetti, eh. ma poi qua cosa posso fare esattamente? Ah, posso proprio tirare su tutto quello che hanno dentro queste cose. Guarda, qua Tac. per me una di queste dentro è anche tipo un personaggio. Eh. Qui cosa posso fare? Alla ah, gazzetta del profeta, l'abbiamo letta, abbiamo riso di gusto, va bene. Eh, ok Buono Ora però Prendiamoci anche tutte queste altre monete Vai va bene nel frattempo creiamo anche questo Così ce li vanno dalle balle tutti questi pezzi Perfetto E questo Ottimo Non c'era nessun personaggio dentro Sono deluso Allora il cartello si può rompere Non credo no Vai, mettiamo quindi il porco qui. E ora possiamo passare, eh? vai? Sì. Perfetto. Mettiamoci quest'altra monete. Ma cosa stiamo a cosa stiamo mirando esattamente? Alle stalagmiti? Non, alle statiti, non penso. Boh, va bene. Andiamo qui. Qui si può fare qualcosa, no? Si, sì, si può fare questa roba con i lampioni. Ok, ma si può entrare qui? No, si potrà entrare lì da dietro, immagino. Vai, facciamolo anche qui. Poi oh, che, che nervi che i, i gettoni hanno tipo la fisica e quindi cadono, cioè vanno in discesa. Devi ogni volta inseguirli. Ok. Abbiamo fatto sta roba e... Niente. L'abbiamo un po' distrutta. Allora, poi qui cosa abbiamo? Abbiamo quel tipo che deve essere sicuramente buttato fuori dalla... Appunto. Dalla cesta, ma questa è l'una. O sbaglio. È l'una palesemente. Ed ora lei vuole la caraffa. Dai, prendi la caraffa, ciapa. Ecco qua. Ok, ne abbiamo due. Grazie, mi dai delle ricompense monetarie? No, eh Però mi fai andare avanti Perfetto Oh, uh, vabbè Cos'è? <ride> ok C'era una tazza di tè gigante che ha sciolto il ghiaccio La logica dei giochi di Lego Harry Potter E tu invece vuoi i fiori E quel tipo lì invece dentro non si sa cosa voglia. Posso entrare? No. io non posso entrare per adesso. Allora, tu vuoi una pala e tu hai dei fiori. cosa sto facendo con sto robo io? Ah, ok. Ecco cosa posso fare. Oh, va bene. Prendiamoci nel frattempo i soldini che sono qui. Tu dove ti metto? Dove devo metterti esattamente? Uh -huh. Perfetto. Ok, devo preparare una pozione, quindi sicuramente devo colpire questo paiolo, no? Devo fare in modo che questo paiolo venga giù, credo. Perché mi serve una pozione della forza. Vabbè nel frattempo allora facciamo le cose con questo robo qui Sempre se ci si riesce No, niente Ah grazie, fai silenzio per favore Però dovrei prendere questo paiolo credo Ok ragazzi ci risuono, lo ammetto, sono andato a vedere Ma per me questo è un errore del gioco Perché non puoi mettermi un lucchetto Come vedete ho distrutto il lucchetto qui non puoi mettermi un lucchetto che è sempre stato un non puoi distruggermi se non hai l'incantesimo bombarda e in realtà poi è un lucchetto distruttibile con un incantesimo normalissimo di primo del, del, del inizio gioco praticamente così facendo lui adesso appunto visto solo questa cosa ci tira giù il paiolo grazie e possiamo proseguire Ecco, per me questo è un errore di design, perché se tu metti il lucchetto, tra l'altro uno di quei lucchetti così grossi, ok che non stava luccicando, però, insomma, tra tutte le cose proprio un lucchetto grosso dovevi mettere. Non potevi mettere una di quelle cose che colpivi in Lego Harry Potter anni 1-4, e che appunto erano, erano colpibili, tipo quelle che colpivi per liberare i prigionieri della seconda prova nel lago, nel quarto anno. Quelle cose lì, essenzialmente. Poi abbiamo... L'altro che c'è l'armione, ok, vai. Così facendo, pozione della forza. Però adesso lo sappiamo, adesso sappiamo che alcuni lucchetti sono distruttibili. Così, normalmente. Ecco qua, fuori uno. Monetine, monetine. Fuori due. Ecco, anche il fatto che Hermione non tira fuori i stinchi mi stava confondendo in maniera incredibile. Quindi abbiamo anche la quarta ora, no? Sì. Ok. Tutti e quattro presi. Poi. Tu possiamo metterti qui? Sì. Cosa sta succedendo lì? Oh, distruggiamo tutto noi. Qui ci sono. C'è una scatola dei tiri Wispy Weasley. Ok. Va bene. Poi. C'è tipo qui Hermione dovrà tirare fuori grattastinky, no? Immagino. Perché prima non la tirava fuori? Boh. È davvero molto strana sta cosa. Ok, ora posso fare. Posso colpire questo o no? Ah, devo colpire il piccione lì. Ehi, l'ho colpito, eh. Ok. Ed ora, ed ora, ed ora, ed ora. Sempre con gratta bisognerà. Guardate, non viene fuori. Ma perché non viene fuori i È già da qualche parte? Eh? No. A me sembra che c'è già il da qualche parte. Però boh, non c'era. Ok, un po' buggato sto coso, eh. Vabbè, come com anche la prima parte. Eh? Ok. Tiriamo fuori anche questo ed ora possiamo farlo. Vai. Wingardium Leviosa. Perfetto. Ci Manca ancora un bel po' per diventare maga autentici, eh? Questo lo andiamo a mettere qui. Possiamo quindi entrare. Vai, entrate, entrate. Ok, siamo anche dentro nella. Questa è la Stamberga strillante, giusto? Vai, facciamo leggere la dermione la libreria. Ok. Tac. E abbiamo la mela La mela chi la vuole? No, bisogna metterla qui Ok Dal porco Che mangia Ed è contento? No, ora salta fuori questo Ed è un dissennatore. Harry è tutto tuo No non fare il codardo Harry Dai Attaccalo Grazie Ok quindi Dov'è il pezzo? Qua E tu sei a posto Poi Vediamo un po' gli altri pezzi E eh. qui possiamo distruggere un po' di roba Ok E rimetterla a posto come al solito Poi possiamo fare così Ok Tu vuoi un omino Trovi un omino? Vediamo, eh? eccolo dove lo trovo. Un omino? Sì, ah, devo interagire con Y. Ok, uno spettacolo di marionette del duello tra Harry Potter e Voldemort. Va bene, ok, <ride> bene. Prenditi questo. Questa è Ginny, tra l'altro, vero? È Ginny questa Ok, ed infine manchi tu che vuoi Una spada di legno e Vediamo un po' cosa si può fare qua, eh Posso colpire qualcosa lì? No Posso solamente colpire il povero barista Però là posso colpire qualcosa Esattamente Ok Dammi le monetine Costruiamo. Ok, il quadro quindi ci darà quella spada di legno, evidentemente. Il quadro di Harry, eh, la Camera dei Segreti. Va bene. Cosa sta facendo? Ok, l'importante è che ci abbia dato quello che volevamo. Vieni. Mm. Ok, abbiamo finito il livello, vediamo eh. Se così fosse, di mago autentico ci mancava ancora un bel po'. Quindi evidentemente era tutto bloccato da cose che avremmo dovuto prendere più avanti. Cose che prenderemo più avanti. Bella la musichetta, tra l'altro, è esattamente quella che c'era nel film. Ed ecco ciò che si è innamorata. Sì, livello completato. Gioco libero sbloccato. Mago autentico non ce l'abbiamo fatta Ma mi sembra di aver preso tutto quello che potevo prendere Quindi il resto sarà da fare ovviamente Nel free roam Nel gioco libero appunto Un po' di gettoni Mattoncini d'oro solamente uno Per il livello completato Continuiamo la storia Ok filmato vediamo un po' eh, Loro tornano tutti felici E la Ambridge li sorprende Va bene. Ma cos'è? Gli ha fatto tipo aria? Andate via E Pachok trova la camera delle necessità Cioè la stanza delle necessità Non la camera Eccola lì l'altro Pachok trova la camera delle necessità La stanza delle necessità di nuovo Perché? Intanto tu prendi questo perché doveva andare in bagno lui, tra l'altro? E Lambri ci ha fatto così. Quindi vuol dire che tipo puzzava e gli ha detto di andare via perché scorreggiava. Ma quale cattiveria. Vabbè, eh, possiamo passare quindi. Vai. Perfetto. Ok, siamo di nuovo qui. Di nuovo questo posto qui. Possiamo usare Wingardium Levius su quello o no? Possiamo attivare questo Ok, una bella luce Poi possiamo colpire questi due Vediamo cosa fanno Ok, quello non sembra fare molto Mentre la, la, la stanza qui L'armatura la, ci dà un botto di soldini Quindi colpiamola ancora E poi rimettiamola insieme Perfetto Qui invece lui non ci dà niente Ah no, possiamo distruggerlo Colpirlo di nuovo E di nuovo ancora E di nuovo Ok Poi colpiamo questo qui Andiamo avanti Altre cose da colpire qui Perfetto No via via tu Via volevo fare questo Grazie Esattamente cos'è questo? Anche questo è un Trespolo per qualcosa? Strano però Vabbè, colpiamo questi due Facciamo anche questi due Magari se questa si levasse dalle balle no eh. Ok Questo è subito sbloccato però Devi conoscere la magia nera, eh va bene Intanto però facciamo quello Che non si fa nulla Questo possiamo far così Allora, torcia Qui c'era un bel po' di roba da fare La prima volta che ci eravamo arrivati qui Possiamo far così E bisogna andare di qua? Sì, bisogna andare di qui Ok Prima allora fammi distruggere sto coso Tanto non lo vuole nessuno metto un coso inutile Qui ci servono le scarpe appiccicose per salire Va bene Però già che ci siamo Attiviamo queste torce Abbelliamo un pochettino questo ambiente va Un minimo Un minimo più bellino Ok possiamo tirar giù proprio questi In codo Possiamo distruggere gli sti robi Via crepa Distruggilo, grande Poi questi possiamo distruggerli se sì. Buono Distrugge tutto Poi diamo la spada a questa statua Prendiamo anche questi nel frattempo C'è Gazza che ha la nuvola lì sopra. Secondo me possiamo fargli piovere in testa. Vediamo No, peccato. Però possiamo tirar giù questo stendardo di grifondoro e colpirlo per avere un po' di monetine. Stessa cosa da questa parte. Immagino. Si. Sì. Poi tu vai e gioca con la tua roba. Tac. Ecco fatto. Vai, rimettiamo in piedi la statua. Ok. Poi qui dietro c'è una cosa che luccica da un personaggio. Teen Thomas. Perfetto, sbloccato. Qui stessa cosa di prima. Tiriamo giuste cose che non le vuole nessuno. Via così. E poi distruggiamole pure. Ecco fatto. Vai, attiviamo questo. E questo. Bene così, dovremmo aver finito quasi tutto. Quello che si può fare qui. Almeno quello che si può fare attualmente. Quindi proseguiamo. Eccoci qui. Allora. Ah, questo è il corridoio che porta la camera alla stanza delle necessità questo Eh, però armatura fatti prendere vabbè tu sì. perfetto ah personaggio luna vestito giallo bene vai ricreati tac Perfetto Poi tucca. Altra armatura che posso colpire Sì Vai Distruggiamo l'armatura Oh oh Altro personaggio Vincent Tiger Va bene Vai ricreiamo questa armatura Perfetto poi una volta qui dovremmo entrare qui dentro Per iniziare il livello Allora distruggiamo il ragno Vediamo cosa c'è di qui un secondo Velocemente eh Sto per vedere Ok stendardo le serpe verde Qui ci sono magari Dei gettoni più nascosti no Però c'è lui che possiamo liberare Perfetto Studente in pericolo salvato Bene, così. Ok, vai, accendiamo qui. Abbelliamo un po' questa zona. Uno di 7, ok. Tac. Qua serve la magia nera, però possiamo intanto accendere questo. E siamo a due su quattro. Ok, era uno di quattro, allora ho letto male, non uno di 7. Qui possiamo prenderci altre monetine. E anche qui la la possiamo toglierla, che è un po' brutta da vedere. Ah non si toglie però. Ok. Rimane lì. Evidentemente piace. Possiamo fare così. Ok, ah sono, sono da ondeggiare i lampadari. Due di quattro, gli altri due saranno di là allora. Andiamo a farlo. Andiamo di qui. Ecco qua. da questa parte Eccoci qui Allora Attiviamo questo Poi oh, vingardium le visuali sopra Ecco qui Abbiamo già fatto tutto Ok stiamo per completare altre due Missioni secondarie Vediamo eh Allora devo però riuscire a prendere quello Perfetto uno fatto Ed è un altro personaggio Ottimo Prendiamolo Format McClagen, ok Mentre qui, quarto Ed è un altro personaggio Blaze, camicia nera Ma chi è Blaze, scusatemi Ah, lui diamo lo scudo Ti piace lo scudo? O voleva la spada? Vediamo. Si specchia <ride> Ok, contento Possiamo colpirlo ora No, non possiamo colpirlo, ok? È felice di avere lo specchio. Allora, usiamo la libreria qui con l'ermione sposto ti tu grazie. Ok. No, ho sbagliato, secondo. Come lo dovrei fare? Pensavo di poterlo spostare perché certe volte li prende con lo stick analogico. Ecco. Certe volte invece no, ci cioè metto un attimo, quindi io ero già partito dall'altra parte. Cresswell ok bene direi di fermarci qui con l'esplorazione di questo posto attivando solo come ultima cosa questo razzo fatto per il resto abbiamo fatto praticamente tutto quello che c'è da fare qui di fianco alla camera dei segreti alla stanza delle necessità scusatemi e a questo punto possiamo entrare in questo livello ma dopo